Grazie Presidente, cercherò di essere più breve possibile anche se mi eh, risulta molto difficile avendo io passato molti anni nello studio eh, di, eh, delle carte e dei documenti che riguardano questo complesso monumentale che eh, per la ricchezza della nostra storia eh, noi annoveriamo come sede di un presidio sanitario, fa parte di quegli ospedali storici che sono il vanto di questa città e di questo paese, ma non esito a definirlo il più, il più fragile e eh, il più ricco eh, dei nostri ospedali storici che annoverano, e mi piace ricordarlo, il Forlanini che è più recente e poi l'ex San Giacomo e poi l'ex San Gallicano. E Arriviamo a questo che eh, nuovo Regina Margherita che ormai come presidio sanitario annovera poche strutture e aspettiamo l'ennesima inaugurazione dell'ennesima casa della salute da parte di Zingaretti, credo sia la seconda, che già, la seconda volta che già viene a inaugurare, la prima volta 4-5 anni fa. Eh, di nuovo ne inaugurerà la inaugurerà di nuovo eh, prossimamente comunque eh, questo presidio è all'interno di questo complesso monumentale del X secolo e siccome ci sono delle preesistenze anche archeologiche ed è praticamente abbandonato a se stesso e versa in gravi condizioni. Più e più volte nei recenti anni sono state presentate delle interrogazioni a livello parlamentare per capire cosa la Regione Lazio ne volesse fare se non fosse che era stato cartolarizzato ed è poi intervenuto il MIBAC a suo tempo per mettere un vincolo e impedire questa cartolarizzazione ora è di nuovo tornato nella proprietà della Regione Lazio ma è un, è un complesso monumentale talmente delicato e talmente prezioso che il MIBAC dovrebbe finalmente prenderlo in carico per imporre come è eh, dovere eh, di legge eh, per l'ente che, ehm, che ne ha la gestione eh, di ehm, tutelarlo, di ehm, eh, salvaguardarlo e quindi di promuovere le sue, eh, tutto, tutte le opere di restauro e di ripristino necessarie. Per questo la prima mossa che dovrebbe fare l'ASL e la Regione Lazio sarebbe quella di investire una persona della responsabilità eh, della gestione del patrimonio storico-artistico, perché sicuramente non possiamo continuare come è attualmente che un eh, amministratore sanitario, un responsabile un direttore eh, sanitario medico possa anche o debba come, come succede ora pensare anche al capitello ionico ecco questa è una cosa che eh, dovrebbe avere termine e quindi con questa mozione chiediamo che il, eh, la, la, la sindaca e la giunta si facciano carico di questa richiesta e nei confronti della regione Lazio e nei confronti del MIBAC perché si inizi questo ciclo virtuoso. Grazie.